Ciao brava gente, merita ogni presente, magari dopo arriva anche Gigio l'altro oggi parliamo di questo oggettino qui che l'ho disegnato e stampato in collaborazione con un altro canale Explorer World che come ho già detto in un altro video io lo adoro, è molto tecnico, ha sempre delle idee belle infatti difatti mi ha guidato nel realizzare questo, praticamente ehm, è successo che un giorno eh, Chiacchierando, non mi ricordo più chi dei due, se ne è uscito fuori dicendo Ma senti, visto che c'è la stampante 3D disponibile, adesso come parlasse lui, però eh, Perché non facciamo un oggettino eh, multi-tool, multi-gadget, ecco? Eh? Cioè, è stata una cosa nata un po' così per caso. E il risultato di questo nascere per caso è questo qui adesso ve lo vado a illustrare, io vi dico le cose che ha e poi Explorer Wolf magari vi farà vedere come si usano e perché si è deciso di mettere queste cose allora innanzitutto questo si porta alla cintura io qua ho usato un cordino, va bene sia il cordino che l'elastico però consiglio l'elastico adesso simuliamo la cintura con questo, si mette così, si passa dietro la cintura e poi si viene davanti e si aggancia qua ok e questo rimane lì. Come dico eh, è meglio l'elastico, anche se essendo di gomma questo gancio flette, quindi lo si può togliere anche se si usa il cordino. Però l'elastico secondo me è meglio e più sicuro. Adesso forse l'ho legato un po' troppo giù. Mettiamo via la cintura. Allora, poi quali sono le feature di questo oggettino? Allora qua c'è un vano che flette e può essere aperto, nel quale ho messo però per sganciarla. Credo che ci va la birra, vedete qua così c'è un'asola che permette di spingere questa calamita che io ho messo dentro fino a poterla estrarre nel caso che serva, questa è una calamita di quelle che servono per le viti Parker quando apriti nel legno, qua c'è una svasatura e eh? rimane praticamente una calamita, però abbiamo voluto mettere una calamita disponibile in questo kit e il suo vano è questo, ovviamente il vano è più grosso della calamita, perché eh, deve ospitare calamite di forme diverse così le persone non sono fidate a comprare per forza questa calamita qua quindi la rimetto dentro come ho detto è di gomma quindi basta aprire qui ok ed è dentro seconda feature non so se si vedono qua ci sono dei tagli 1 2 3 questo che ho usato per fermare il cordino a volto e 4 allora i due tagli superiori se si sposta di lato questo, o da una parte o dall'altra si accede ad un vano, a due si accede a una predisposizione per due spilli quindi ci sono due fori che possono ospitare due, due spilli due fori di qua e due fori di là però sono più corti dello spillo quindi uno spillo sopra e uno spillo sotto per forza allora qua si tira fuori e c'è lo spillo vedete? io adesso ci vedo quello che ci vedo spero di riuscire a rimetterlo Lo rimettiamo dentro. Altra feature, a parte il gancio dove si mette l'elastico o il cordino che è questo, c'è un, un occhiello qua che permette eventualmente se tu ce l'hai appeso tipo qui puoi attaccare un cordino con un piccolo moschettoncino e, e magari un coltellino. Poi c'è il vano per un, un accendino. L'estrazione si fa così, si spinge in giù questa questo flettente e si estrae. L'accendino è girato al contrario perché la funzione utile è quella che viene riparato dagli schizzi d'acqua, quindi eh, in un guado queste cose qua se, se partono degli schizzi l'accendino rimane comunque usabile. Allora può ospitare un bic, però può ospitare anche altri accendini in modo funzionante, quindi di nuovo al contrario. Qua questo... è. Eh, crea abbastanza interferenza anche con questi modelli di accendini che sto, che sto mostrando adesso ok anche se però l'alloggiamento, la forma giusta è per il BIC uh, il cordino allora togliamo qua l'aggancio Qua c'è del cordino di scorta, che può essere ad esempio anche quando siamo fuori, eh, non so, hai la matassa quella lunga di cordino, poi devi tagliare degli spezzoni per, per legare dei paletti, un tarp o qualcosa, e allora per non averli insieme alla matassa grossa o che girano per lo zaino te li metti qua e sai che ce li hai sempre pronti. Eh, andiamo un po' a vedere quanti, quanti metri ce ne stanno. Quanti metri? Vediamo quanti decimetri ce ne stanno, perché comunque è un oggettino da portare alla cintura però vediamo un po' allora adesso apriamo il nostro metro ecco così è un metro allora partiamo da qua ci stanno un metro e 90 di cordino poi certo dipende quanto forte avvolgete il diametro del cordino però insomma non è male comunque gli spezzoni come dicevo possono starci tranquillamente e dopo che viene avvolto come non so se avete notato prima queste feritoie qua, queste quattro servono per pizzicare la cima quella, quella che rimarrebbe libera Ok, adesso faccio un po' di difficoltà perché ho male una mano. Ok, vedete? Questo assicura che la cima non se ne va a spasso. Beh, io adesso ho esagerato, quando lì ferma non fa tutte queste cose. Eccoli, ok? E niente, sono molto contento. Uh, adesso vi spiego come fare per stamparlo perché comunque ci sono degli appoggiamenti da, da avere allora la stampa va fatta in questa posizione qua io uh, uso cura quindi ho lasciato abilitati i supporti ma solo quelli che poggiano contro il piano perché qua dentro è meglio che non vengano generati supporti perché poi non ce la fate a pulirlo siccome è un panno cieco uh, è stampato in tpu, gomma nel file che metterò per poter fare il download non ci sarà la scritta Explorer Wolf ci sarà una zona piatta dove voi con un qualsiasi programma di, mod di modellazione 3d potete mettere la vostra di scritta oppure potete inciderla con qualcosa tipo saldato alla stagno vecchio che non va più potete comunque segnare la gomma fate voi, ci sarà questa zona piatta comunque che dà la possibilità di personalizzarlo il riempimento della stampa io qua ho usato il 50% che dà una rigidità sufficiente eh, ma non eccessiva perché un po' deve flettere, tipo queste cose qua anche devono flettere per poter accedere al vano dello spiglio okay? Spero che vi piaccia, vi, vi metto il link, link in descrizione anche del video di Explorer Wolf dove lui darà dimostrazione del perché sono stati scelti questi oggetti spillo, calamita, accendino e cordino e sarà, diciamo, complementare a questo mio video eh, nel descrivere questo oggettino che abbiamo partorito dalle nostre menti va bene? Ciao brava gente, alla prossima!